Ilari Blasi figli, parla Totti, non li lasciamo sempre alletate. Ilari Blasi e Totti figli, che genitori sono la conduttrice e l'ex calciatore. Ilari e Totti sono due genitori presenti e affettuosi per i tre figli Christian, Chanel e Isabel. A farlo sapere Francesco, l'ex calciatore oggi dirigente della Roma. L'attaccante ha rivelato in un'intervista concessa al Corriere della Sera che insieme alla moglie cerca di seguire il più possibile i tre bambini che, nonostante la popolarità, stanno crescendo sereni e spensierati. Lo sportivo ha rivelato che è un papà molto presente, soprattutto ora che ha smesso di giocare. Oppure Ilaria è una mamma attenta e premurosa per i suoi tre cuccioli e fa il possibile per conciliare la vita privata e gli impegni professionali, che sono aumentati esponenzialmente nellultimo periodo grazie al successo del grande fratello Vip. Totti è un papà presente per i tre figli insieme alla moglie Ilari. Chi sta più dietro ha i figli? Tutti e due. Anche troppo. Non li lasciamo sempre tate. Li portiamo a fare sport tutti i giorni ha confessato Francesco Totti. E a proposito di sport, che a chi già parla del piccolo Christian che oggi ha 12 anni come del futuro nuovo capitano della Roma. Ma per il momento il padre ci va con i piedi di piombo, gli insegno quello che mi hanno insegnato i miei genitori, rispetto, educazione. Certo. Ha questo cognome pesante. Gioca e la gente spera che io vada a vederlo. Lo lascio fare, non gli dico niente. Tra tre o quattro anni vedrò di che stoffa è fatto veramente. Cristiana ha già stoffa da vendere, così come la sorella Chanel che ha 11 anni è la regina del telecomando in casa Totti. Se devo guardare la partita vado in un'altra stanza perché alla fine ha sempre ragione la donna, anche se in casa i pantaloni li porta l'uomo. In alcune case, almeno. Però, per non discutere e ha raccontato il marito di Hilary Blasi. Hilary Blasi e Francesco Totti, il quarto figlio non è escluso. A due anni dall'arrivo della terzogenita Isabel, che chi parla di una probabile quarta gravidanza per Hilary Blasi. Una probabilità che la coppia non ha escluso nell'ultimo periodo. Sull'arrivo del quarto figlio la presentatrice Deleiene ha fatto sapere: I miei figli, Christian e Chanel, mi dicono, Ma mamma lasci sola Isabel? Noi siamo cresciuti insieme, e lei? A me la parola basta non piace, ma quattro figli sono un impegno che fa paura. Vedremo e.